No, un accordo che entro fine del 2017 avrebbero trasformato questo impianto in qualcosa di non maleodorante e non dannoso per la salute. Però l'accordo è sfumato. Dicevano che avrebbero trasformato, no? Eh? Sì, sì, trasformato. Poi dopo andate, arrivati i grillini al Comune di Roma, è stato azzerato tutto quanto. E se è stata data questa data ipotetica del 2017 ma senza nessuna certezza. Quando è che si sente più forte la puzza? Sempre, Sempre. dipende dal vento, da che parte dire il vento? Poi adesso che andiamo incontro all'estate, che se lo sai a Roma c'è il ponentino, noi abitiamo qua, proprio qui, in queste case qua. Non sono mai state fatte rilevazioni dell'ARPA? Sì, ma non c'è un metro di misura per capire se questa cosa è nociva o meno. L'odore non c'è un metro per dire questo odore è troppo, questo odore è troppo poco e quindi noi siamo qui e ci assorbiamo la puzza. Tutti i giorni. Le dichiarazioni di intenti che sicuramente condividiamo come comitato di quartiere dell'obiettivo di ridurre o azzerare la produzione di rifiuti in realtà non vedono strategie di applicazione diverse dal passato, noi siamo qui da troppi anni, il malessere è tanto e continua sempre nella stessa maniera. Le voci dei cittadini che abitano proprio vicino all'impianto ama del, del salario, avete sentito il ponentino Livia no? Il ponentino che è tanto gradevole ma che in quelle circostanze, in quelle circostanze porta, porta l'olezzo Chiamiamolo <ride> lezzo diciamo così, insomma questa situazione si sta cercando di eh, risolvere, eh, c'è stata una visita proprio dell'assessore all'ambiente, assessora anzi, all'ambiente Pinuccia Montanari eh, con lei il presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, Daniele Diaco che salutiamo, ben trovato Buonasera Grazie a voi, buonasera, mi sentite bene? Sono... Sì, dica a De Vito di sospendere l'assemblea perché c'è la diretta con Radio Cusano Campus Assolutamente, assolutamente, così <ride> andrà sui giornali Sì, assolutamente. <ride> assolutamente, no, no, ci rispettano tutti, non si preoccupi hanno tutta massima, massima reverenza per Radio Cusano Campus Senta, siete no, sempre molto gentili per dire. Presidente, allora intanto c'è Natale di Cola della Funzione Pubblica CGL che dice che avete contato 40 topi, è vero? Conferma il numero? Oddio, eh, contati 40 topi mi sembra un po' esagerato, certo è chiaro qualche topo c'è, qualche per, per, per cioè, diciamo, essere sinceri e trasparenti, però è chiaro che dove ci sono i rifiuti sono anche topi, insomma questo lo sappiamo. Ecco. Allora la risolvi... si, di... si cerca di risolvere questa situazione, in che modo per questi cittadini Presidente? Allora, intanto partiamo uh, dei, dei lavoratori che chiaramente ogni giorno sono all'interno dell'impianto di PMB salario e ogni giorno svolgono un lavoro importante per questa città, per mantire i rifiuti che sappiamo sono un tema, un tema serio e... E centrale, è chiaro che la sicurezza è il primo punto perché dobbiamo garantire la sicurezza di tutti i lavoratori. Questo lo facciamo insomma, anche grazie ai sindacati, che ringraziamo poi, insomma, di essere venuti ieri con noi e di verificare insieme lo stato dell'arte dell'impianto. Sicuramente diciamo, è da rivedere su alcuni, alcuni punti, l'impianto è abbastanza datato vecchio, non eh, costruito da noi chiaramente, insomma, ecco. però sicuramente ha bisogno di manutenzione per eh, garantire ancora di più la sicurezza dei lavoratori, questo assolutamente, perciò incontro eh, la visita dell'assessore, se ne è a me, se ne è stato importante dal punto di vista dell'attenzione dell che c'è su questo impianto. Mm e poi chiaramente si procederà tra 15 giorni alla nuova visita per constatare effettivamente diciamo, quelle migliorie o comunque quegli aspetti che devono essere cambiati se sono stati fatti comunque per garantire ancora più sicurezza il lavoratore. Si deve fare in fretta perché i cittadini sono molto arrabbiati, sono anche un po' lamentati, hanno detto che con la Giunta non, non riescono neanche a interloquire, immagino che questo incontro sia servito anche a questo... Presidente? Guardi, io chiaramente ho parlato dei lavoratori, poi dal punto di vista dei cittadini noi ieri abbiamo fatto due incontri, uno era dovuto chiaramente alla visita dell'impianto e il secondo chiaramente interloquire con i cittadini che giustamente hanno il polso della situazione eh, del territorio, sappiamo che quell'impianto testa a parecchie problematiche dal punto di vista eh, degli origini, sentivo voi eh, giustamente parlare anche il cittadino delle enorme pulse che c'è e sappiamo che questo comporta insomma, un grande disagio anche perché lì vicino eh, ci sono scuole, abitazioni e altri eh. siti abbastanza diciamo, frequentati e sensibili noi quello che possiamo dire è che con l'opio industriale eh, sicuramente arrivando a una raccolta differenziata eh, diciamo, spinta ecco, al 70% eh, speriamo di chiuderlo quanto prima ecco. diciamo come data ci siamo alcuni anni chiaramente ci siamo dati il 2019 ma sicuramente speriamo che venga fatto molto prima. Questo dipende anche insomma, dal, dalla qualità e dalla percentuale di raccolta differenziale che si riuscirà ad arrivare insomma, grazie ad AME e anche grazie comunque all'aiuto dei cittadini. Perché? Perché dentro l'impianto gli MD abbiamo trovato diciamo, molte materie prime e seconde, perciò molta mm. plastica, molto vetro e materiale che potrebbe essere riciclato e che sicuramente non dovrebbe essere conferito nell'indifferenziato. Questo è assolutamente un dato che comunque è un po' allarmante perché eh, mi dispiace, nel senso anche il cittadino da questo punto di vista, ripeto, uno sforzo in più deve essere fatto da parte di tutti. perché eh, certo. Come abbiamo sempre detto parliamo di materiale costume e non di rifiuto eh, ed è un peccato trovarlo diciamo, in pianti di PMPE con questo, questo materiale, questo è un modo più assoluto. Bene, bene, bene, grazie, grazie al Presidente della Commissione Ambiente Roma Capitale, Daniele Diaco, le auguro buon lavoro e grazie. buona giornata. Grazie buon lavoro, siete sempre molto cordiali, grazie.